Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati Basta una piccola donazione, anche solo un caffè Grazie e buona visione Eccoci carissimi a un'altra puntata molto breve perché abbiamo due frammenti ma molto molto interessanti sicuramente i in testimonia e poi ho, ho pensato di farvi un, un regalo perché normalmente questi sono testi che non vengono mai elaborati, citati in nessuna... In nessuna diciamo ehm, trattazione sistematica e cioè il, il frammento che è intitolato dagli editori la nuova Gerusalemme, quello che è definito invece nei codici di Qumran 5Q15 ed è del 30 a.C. questa è una perla. Andiamo a presentare. Allora dei testimoni che vedrete qua di fianco la, la mi devo spostare allora facciamo di qua, di qua di qua di fianco vedete la sigla che quella quella sigla la dovete tenere perché quella è come una citazione è proprio precisa non, non sbagli di una virgola maiuscolo minuscolo sei fuori questo è questo documento testimonia il no? no vabbè si tratta qua, in questo, in, questo, in questo frammento, delle attese messianiche scatologiche nei circoli teologici legati o alachici, qualcuno direbbe legati a Qumran. Ma non solo tanto a Qumran come comunità Qumraniche, a tutte le comunità che facevano comunque riferimento alla formazione che si aveva a Qumran. Ecco, secondo Esdra 2.63, Neemia 7.65, gli Urim e i Tumim non esistevano più dopo il ritorno da Babilonia. Non si sa se a Kumra si facesse uso di queste pratiche divinatorie eh, o se previste per la nuova liturgia della restaurazione del Tempio, come dice primo QPS, quindi prima grotta Q, P è sempre il pesce sta per pesce, Isaia Is eh, di 4 di domodosso la minuscola perché è importante questo? Se vi ricordate le sorti furono tirate in atti degli apostoli per Mattia, quale poi sparisce dalla storia della Chiesa. Viene associato i dodici con le sorti, con gli Urim e Tumim. Quando scende lo Spirito Santo questa cosa non va più fatta. Era l'unica forma di divinazione accettata, dobbiamo dirlo, accettata e permessa nell'antica alleanza, ma anche nel periodo interbiblico ma anche fino alla discesa dello Spirito Santo. Quella è proprio la discriminante tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, tra la Vecchia Era e la Nuova Era. Non è possibile, capite, avere ancora pratiche divinatorie, anche se comandate da Dio, garantite da Dio, con l'uso delle ossa, tra le altre cose. Quindi, visto che noi non sappiamo se questa cosa venisse fatta o no, ma già avere il dubbio vuol dire che fino all'arrivo del Nuovo Testamento, solo la comunità dei Nozrim, la nostra, ha capito che era lo Spirito Santo a decidere quando, come, dove, chi e perché a domanda risponde. Infatti in atti degli Apostoli lo Spirito Santo parla, dice eh, alla regia, spinge quello, impedisce a Paolo di andare di là, eh, si apparta quello, si apparta quell'altro. Proprio in maniera proprio contraria a ogni tipo di divinazione. Poi c'è un'altra cosa, questa comunità, l'ultima, è molto interessante anche questa, sempre in chiave... Nozri. ci sono dei giochi di parole. Per esempio, c'è Hoel che è la tenda, ma è anche Hel che è, sta per bastione. Ora, se c'è qualcosa che non è un bastione, è Hoel, ma Hel è il bastione. E poi c'è Hol che sono le mura. Ora, le comunità, diciamo eh, in diaspora, dovevano stare nell'Oel, nelle mura, nel bastione o cosa? Dio era il loro bastione, Dio era le loro mura. Loro stiavano nell'Oel, cioè nel, in una tenda, possiamo dire. Però noi abbiamo trovato anche dei bastioni, un piccolo... delle mura, diciamo, di, delle mura. Delle mura... i muri sono quelle delle case, le mura sono quelle della città o della fortezza. in italiano era così, poi si è cambiato la grammatica, non lo so. c'erano. C'erano. Però... per per qualcuno potrebbe essere anche semplicemente la, una protezione di un recinto sacro come sabbia, che ha assonanza con Hok, che sta proprio per recinto. E il Hok, questo recinto, di fatto è una delle quattro categorie della legge non spiegata, che però ti fa da recinto e ti protegge dal, dal male, dalle averot, dai peccati. Questo è molto interessante perché nel Nuovo Testamento noi questo concetto della tenda l'abbiamo più volte, solo che purtroppo in italiano è tradotto male. Faccio un esempio. Nella Gerusalemme Celeste si parla di tenda. Si parla di tende in greco, in italiano non trovate. Quelli che sono nella Gerusalemme nel Celeste sono sotto delle tende. E non possiamo dire che la tenda sia il corpo, come nell'Antico Testamento e come nella, diciamo, nel mondo, nella Lam Azè, in questo mondo. Perché? Perché c'è perché una specie di glorificazione dei corpi risorti, quasi, quasi simili, quasi simili, differenti, ma quasi simili, al corpo con un, un quasi grande così Hoss, Omega Stigma, come gli angeli. Quindi eh, si parla di tende, si parla di baluardo, di recinto, non si parla di muri. Il recinto è fondamentale, hoc, perché? Perché è lo spazio sacro, Quindi vedete che da questo piccolo frammento quante cose interessanti sono arrivate a noi. E adesso la chicca, la nuova Gerusalemme. Noi quando prendiamo in mano, questo testo è certamente del 30, forse 40 avanti Cristo. Non è né del 20, nel 10, nella Nazernia. Quindi chi ha scritto l'Apocalisse usando tutti i testi apocalittici che aveva di fronte, questo più giudeo, aveva senz'altro conoscenza di questo testo, perché lo cita alla lettera, alla lettera. Influì molto no, sulla grande descrizione della Gerusalemme di Apocalisse 21. Infatti qui ci sono, 12 porte, le pietre preziose, il parallelo con Ezechiele, con il brano di Torah, chiamato la Torah di Ezechiele, che poi è quella del Terzo Tempio, di Ezechiele 40-48. La nuova città, il nuovo Tempio, il nuovo culto. Cioè proprio la descrizione che noi abbiamo in questo 5Q15, la trovate qui, qui in, in colonna, la citazione, voi avete esattamente la planimetria, la descrizione della Gerusalemme celeste che scende dal cielo, da, da, da Dio, scende da Dio, scende dal cielo. Bene, concluso questo breve video, la prossima volta andremo avanti con le nostre ambientazioni basate su testi, ovviamente, soteriologici, per riuscire a collocare, vedete, sempre meglio, un pezzettino alla volta, tutto il Nuovo Testamento. Che Dio ci dia la, la, la forza, la sapienza, la pazienza, soprattutto da parte vostra, di mettere insieme queste, queste, queste, questi dati preziosissimi per vedere quanto è grande Dio e quanto ci ha pensato per darci quello che ci ha dato. Ciao e alla prossima!